Benvenuti ad un nuovo appuntamento con informazione fiscale, quest'oggi con noi Anna Maria D'Andrea e ci occuperemo del super bonus. Buon pomeriggio Anna. Buon pomeriggio Tommaso. Allora, ci occupiamo appunto del super bonus ed in particolare di quelli che sono un po' gli ultimi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, in particolare quelli della circolare numero 19 del 27 maggio scorso. Quali sono secondo te Anna i punti più importanti di questa circolare, le novità? Allora Tommaso, partiamo, diciamo, eh, partiamo dicendo che questa circolare è un po' la raccolta delle numerosissime novità che dalla legge di bilancio fino all'altro ieri praticamente sono state introdotte eh, in merito al superbonus. Quindi il documento è una sintesi delle numerose modifiche relative alla gestione del credito ma anche alle scadenze sia del super bonus che dei bonus casa ordinari e una delle, uno dei punti, forse il punto principale, il chiarimento più importante è relativo indubbiamente all'obbligo del CCNL edilizia per l'accesso alle agevolazioni che è entrato poi in vigore questo obbligo proprio il 27 maggio, quindi la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate è stata particolarmente calzante. Sì, diciamo quindi questo potrebbe essere l'ultimo aspetto in ordine di tempo che interessa chi sta intraprendendo o ha intrapreso i lavori eh, del super bonus. In cosa consiste questo obbligo e soprattutto quali sono le aziende, le imprese che sono coinvolte e quali sono quelle escluse? Allora l'obbligo innanzitutto riguarda appunto la necessità per le imprese edili di applicare il contratto nazionale dell'edilizia più rappresentativo. Uh, specifichiamo uh, imprese edili proprio perché uh, diciamo nell'ambito applicativo della norma uh, rientrano esclusivamente i lavori edili. Infatti la norma uh, richiama ad uh, diciamo un, uh, un riferimento normativo del testo unico della sicurezza dove sono indicati appunto questi lavori edili. Uh, L'obbligo si applica quindi per i lavori avviati successivamente al 27 maggio e in relazione alle opere che complessivamente sono di importo superiore a 70.000 euro. Uh, attenzione anche al termine opere perché è una novità recentissima, uh, è stato sostituito il riferimento ai singoli lavori edili con quello alle opere proprio per estendere il più possibile l'ambito applicativo di questa norma. Uh, uno degli aspetti che ha chiarito l'Agenzia delle Entrate è che l'obbligo di applicazione del CCNL edilizia non si applica alle imprese individuali anche se si avvalgono di collaboratori familiari così come non si applica neppure ai soci di società di persone o capitali che prestano il proprio lavoro non in qualità di dipendenti, perché la norma fa appunto esplicito riferimento ai datori di lavoro. Quindi in tutti i casi in cui l'impresa non ha lavoratori alle proprie dipendenze non si applica questo obbligo. Uh, ritornando proprio sulla questione di datori di lavoro e quindi dell'assunzione dei dipendenti, l'obbligo interessa anche i general contractor e i lavori edili in subappalto, questi diciamo due dei chiarimenti principali forniti. Quindi riassumendo abbiamo detto che il limite è di 70.000 euro e comprende eh, tutti quanti i lavori, eh, poi eh, sono interessati i eh, dipendenti ovvero i datori di lavoro che dovranno farlo appunto per, per i dipendenti, <ride> nel caso in cui non ci siano dipendenti ovviamente questa documentazione non serve, questa documentazione serve anche eh, nei casi in cui eh, si chiede la cessione del credito e quindi esatto. nel caso in cui si ceda ad un intermediario, ma ha anche altri risvolti soprattutto sulle fatture, giusto Anna? Sì, allora come hai giustamente evidenziato tu, uh, per chiarirlo proprio ai nostri ascoltatori, Uh, l'obbligo di applicazione del CCNL riguarda le imprese, però il mancato rispetto di questo obbligo incide sul, direttamente sul beneficiario della detrazione, perché in caso di mancato rispetto di questo obbligo viene meno sia la possibilità di optare per la gestione del credito, ma anche il diritto al beneficio stesso. Uh, una, un aspetto da evidenziare è che Uh, l'obbligo, la necessità no, di verificare l'applicazione del CCNL adeguato è in capo al committente quindi è un compito di chi affida i lavori all'impresa del contribuente ecco. detto ciò può soprattutto in questa prima fase capitare che i documenti di spesa quindi le fatture non indichino uh, appunto l'applicazione del giusto CCNL in questo caso qui l'Agenzia delle Entrate viene in un certo senso in soccorso uh, del contribuente e in caso di uh, mancata indicazione del riferimento al contratto collettivo in fattura viene chiarito che non si perde il diritto a beneficiare della detrazione però uh, il contribuente in questo caso quando uh, in sede di richiesta del visto di conformità dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa che appunto indica che il contratto collettivo utilizzato è, stato, è quello corretto ecco. In sostanza quindi il contribuente, il committente potremmo dire che eh, da un lato deve verificare mm -hmm. che questo eh, obbligo sia rispettato, dall'altro deve verificare che sia all'interno delle fatture eh, di spesa nel caso in cui non ci sia dovrà poi produrre a sua volta ulteriore documentazione. Esatto, Grazie. però quello che, scusami, quello che conta è che il contratto sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori, questo specifica proprio l'agenzia delle entrate. Perfetto, ovviamente per tutti quei lavori cui i contratti sono stati stipulati dopo il, dal 27 eh, maggio esatto. in poi. Eh, grazie Anna per questi chiarimenti, grazie a tutti coloro che eh, continuano a seguirci, a seguire il canale YouTube di informazione fiscale e, e gli aggiornamenti eh, sul sito. Per questo approfondimento è tutto e al prossimo appuntamento. Arrivederci!